Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto sul canale in anteprima eh, quello che è il nuovo drone di casa FIMI 249 grammi, eh, cioè il FIMI X8 mini v2 quindi una versione aggiornata di quello che è stato comunque un drone molto apprezzato per un prezzo sicuramente molto accessibile per delle caratteristiche sicuramente davvero interessanti eh, qua sul canale io ho portato vari video dedicati al Fimi X8 mini perché comunque sicuramente aveva tante cose positive nella sua fascia di prezzo e adesso Fimi come ci ha abituato anche con la versione X8 cioè quella del suo fratello maggiore ad aggiornare quello che era la versione precedente senza stravolgerlo senza comunque andare a modificare totalmente il drone ma andando solo a risolvere quali che erano magari dei problemi o comunque delle anomalie della versione precedente quindi in questa versione V2 Fimi cosa ha fatto? è andata a migliorare quei difetti che c'erano appunto sulla prima versione del Fimi X8 Mini quindi andiamo con ordine e vediamo quali sono questi miglioramenti che ha introdotto Fimi per questa nuova versione V2 allora partiamo dal campo visivo che passa da 80 a 81 gradi quindi questo è un miglioramento eh, praticamente minimo quasi inesistente il sensore che passa da 1 su 2.6 pollici a 1 su 2.5 pollici quindi abbiamo un miglioramento anche per quanto riguarda il sensore anche se niente di stravolgente c'è un miglioramento anche nel gimbal che è stato ottimizzato eh, questi diciamo sono i miglioramenti eh, un po più easy quelli diciamo meno drastici ma comunque dei miglioramenti poi invece passiamo a quelli che sono dei miglioramenti sicuramente più importanti che sono la trasmissione perché viene introdotto Rocklink di terza generazione quindi questo sistema proprietario di trasmissione di casa FIMI che passa dalla versione 2 alla versione 3 per questo FIMI X8 Mini V2 eh, quindi abbiamo un incremento del range di distanza che adesso passa da 8 km a 9 km. ovviamente questo calcolo è fatto sempre in FCC e anche il ritorno video passa da 200 millisecondi a 150 millisecondi per quanto riguarda appunto la reattività del ritorno video. Poi passiamo alle batterie eh, anche qua FIMI mantiene la stessa filosofia precedente eh, viene venduto con due tipi di batterie una che lo fa rientrare nei 249 grammi mentre l'altra che lo fa diventare di 266 grammi ma a differenza della versione precedente dove la batteria che era eh, una batteria maggiore di peso quindi faceva aumentare il drone di peso lo faceva uscire dai 249 grammi era una batteria che però non ci dava più minuti di volo anzi paradossalmente ci dava addirittura un minuto in meno di volo rispetto alla batteria pro eh, che lo faceva rientrare nei 249 grammi qua adesso la situazione cambia diventa una situazione più logica cosa vuol dire che adesso il drone con la batteria che gli permette di stare sotto ai 250 grammi quindi un drone 249 grammi una batteria che ci darà 31 minuti di volo mentre se volessimo la versione con la batteria maggiorata quindi eh, non ci interessa che il drone Drone pesi più di 249 grammi perché comunque abbiamo il patentino a 1 a 3 per poterlo pilotare e dobbiamo volare in situazioni dove non ci interessa che il drone sia 249 grammi potremmo utilizzare questa batteria alternativa che ci dà addirittura 37 minuti di volo quindi 6 minuti in più rispetto alla versione alleggerita quindi per la versione 249 grammi. Poi passiamo a un altro miglioramento che è davvero importante, eh, soprattutto per i droni moderni, che è eh, la connessione GPS. Cosa vuol dire? Che il drone, come sapete, si connette a... Più sistemi eh, satellitari per andare a ottimizzare il ritorno a casa, l'overing, eh, i voli automatici e come succede per DJI, eh, più sistemi eh, satellitari abbiamo disponibili, più tutto questo sarà facile da ottenere. Soprattutto anche il numero di satelliti che potremo andare ad agganciare è maggiore perché in certe situazioni, eh, o in certe posizioni, il drone magari aggancia determinate tipologie di satelliti e non altre. Quindi, se abbiamo. Un limite di utilizzo solo, magari GPS, GLONASS. Non abbiamo Galileo, non abbiamo il Bedu. Potremmo avere magari un limite di satelliti basso, mentre eh, qua adesso questo non dovrebbe più succedere perché addirittura abbiamo la possibilità di agganciare quattro sistemi satellitari. Quindi avremo il GPS, il GLONASS, il Galileo. E il beddu quindi abbiamo davvero eh, una gamma completa di possibilità di aggancio di satellite e questo è sicuramente importante perché comunque il film aveva un po' di problematiche nell'agganciare velocemente i satelliti soprattutto se magari non eravamo in zone completamente di campo aperto magari c'erano delle piante o degli edifici mentre adesso tutto questo dovrebbe risolversi con un aggancio di sistemi satellitari così ampio e poi abbiamo eh, degli altri miglioramenti li abbiamo nell'active Track dove viene introdotto un nuovo sistema di attesa track perché comunque nella versione precedente non era niente di eh, diciamo sbalorditivo il soggetto si perdeva eh, abbastanza facilmente se eravamo con la bicicletta a piedi no a piedi andava tutto bene ma con la bici già diventava un pochino critico mentre adesso abbiamo un nuovo sistema di active track e poi abbiamo anche la possibilità di creare dei mini video automatici un po' come ci mh, fa fare anche DJI quindi abbiamo anche questa possibilità chiamata one tap video dove veramente eh, con un clic creiamo dei mini video da condividere subito eh, sulle nostre piattaforme social ed infine poi abbiamo tutti i vari voli automatici che rimangono più o meno gli stessi eh, ma diciamo fatti in maniera migliore perché abbiamo comunque un miglioramento nel gimbal un miglioramento in quello che è l'hardware del drone un miglioramento in quello che è la fotocamera e soprattutto eh, come abbiamo detto prima anche questa possibilità di avere tutti questi satelliti che gli danno sicuramente eh, un volo più preciso in questi voli automatici eh, quindi ragazzi ragazzi avete visto quanti miglioramenti ci sono stati in questa versione v2 ma soprattutto la parte importante oltre a tutti questi miglioramenti è il prezzo perché perché il drone è in vendita da oggi fino al 14 di aprile quindi per quattro giorni ad un'offerta incredibile è un'offerta lancio è una promozione lancio che fa Fimi eh, perché il suo prezzo futuro sarà di 359 dollari a prezzo pieno mentre adesso è in offerta a 299 dollari quattro giorni e in più con il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione insieme al link per poterlo acquistare scendiamo addirittura a 249 dollari sì avete capito bene 249 dollari per un drone ragazzi che ha comunque caratteristiche qualità video eh, prestazioni sicurezza di volo davvero impressionanti quindi un'offerta lancio secondo me pazzesca per questo FIMI X8 V2 eh, dove come abbiamo detto il drone esteticamente rimane lo stesso stesso eh, il radiocomando esteticamente rimane lo stesso ma vanno a migliorare quei componenti eh, che hanno dato dei problemi o che comunque non erano eh, all'altezza o che non erano performanti nella prima versione eh, e Fimi con questa filosofia comunque di mantenere parte del drone precedente quindi non andare a rifare tutto da capo che sia la scocca che siano i braccetti che siano le eliche che sia il radiocomando riesce comunque così a darci un prezzo d'acquisto secondo me davvero vero pazzesco perlomeno adesso che è in offerta eh, questa offerta di quattro giorni quindi a partire da oggi ragazzi se dovete acquistarlo decidetevi ed acquistatelo adesso perché 249 euro secondo me è un prezzo assurdo quindi spero di aver fatto contenti tutti quelli che magari aspettavano un drone 249 grammi love cost che non volevano spendere cifre assurde come magari per un DJI qua invece abbiamo un prodotto che rimane sì un prodotto low cost ma non il love cost quello diciamo peciotto cinese ma un prodotto che rimane molto discreto e che ha molte caratteristiche che lo rendono un drone eh, accessibile a tutti e sicuro tutti per quanto riguarda sia le funzioni di volo semplicità di volo e sicurezza di volo quindi se questo mio video in cui vi ho portato questa novità eh, di questo nuovo drone di casa Fimi il Fimi x8 mini v2 vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità anteprime spoiler quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi cupo sconto riguardanti